diciamo che nel corso di un anno, credo, come Fab e come Moving, io sono Massimiliano Pirlo, sono un giornalista, sono un direttore di sicurezza lavoro che, tramite la buona associazione, gestisce il Fab Lab Parole in bellezza, 19 diciamo, a Torino, che diciamo è il laboratorio che ha creato con i stampati 3D la creatura insomma, di Leonardo da Vinci che vedrete alla fine della conferenza che presentiamo quest'oggi. Sono per raccontare l'evoluzione del, del calcolo dai tempi di Leonardo fino ai giorni, fino ai giorni nostri, insomma. grazie anche ovviamente al, alla preziosa raccolta uh, di strumenti informatici e carichi informatici che ha il MUPIN, uh, di cui vedete sposta una minima parte per, nel corridoio, un uh, MUPIN uh, che è adesso in attesa di, di una sede, che il sta uh, dando da fare per, uh, per dare una degna sistemazione a una realtà così, così importante per la città, ma, ma non solo perché insomma, ha, ha una raccolta e ha, eh, notevole che potrebbe diventare un punto attrattivo per, per la città di Torino a livello, a livello museale. Eh, a questo proposito do la parola a, a Massimo Giolala che è consigliere eh, comunale Presidente della Commissione Cultura della, della città di Torino che appunto, ha seguito tutte, eh, tutte queste vicende insomma, la passione per l'informatica e l'arte, eh, insomma anche come amministratore si sta dando da fare per, per risolvere alcune questioni legate appunto anche al Museo dell'Informatica. Grazie Messignore, io sono contento di essere qui, eh, come dicono tutti i politici, grazie per avermi invitato. Eh, noi abbiamo una collaborazione con eh, il Museo della dell'Informatica, dell da poco ci sono tre anni che anche tre <ride> eh, cerchiamo <ride> di trovare uno spazio, finalmente l'abbiamo trovato. Somoli, non abbiamo trovato uno spazio a caso, anzi abbiamo anche un po' insistito con loro perché accettassero che lo spazio lì sono circa 1180 metri quadri perché in via di Somoli in un'ex scuola c'è il museo della fantascienza che nessuno conosce, pochi conoscono, è invece la risorsa di questa città. È una risorsa in periferia della per per quinta circoscrizione e è importante soprattutto in questo momento secondo me c'è sempre questo momento in cui non ci sono risorse pubbliche comunque in questo momento particolarmente creare sinergie e collaborazione eh, soprattutto fa strutture che sono in grado di fare eventi con numeri di persone notevoli migliaia di persone poi c'è un altro evento molto importante che è il Corriere dojo che lo organizzano adesso sono anche i concorrenti il del Corriere dojo che diceva Andrea eh, speriamo che questo stimoli a fare più Corriere dojo e si invece la concorrenza e una cosa che eh, allora, noi seguiremo la collaborazione fra Mupin e Mufan eh, praticamente settimanalmente come stiamo facendo da tre anni, eh, da ex attore temporaneamente, cioè artista volevo sottolineare che a me fa molto piacere che in occasione eh, degli eventi leonardiani eh, loro, che sono informatici, abbiano trovato una strada molto eh, la loro presenza che è questa scoperta straordinaria della calcolatrice di un altro no? che crea anche un po' per laia non poi lasciare la parola ad Andrea eh, è un modo eh, fantastico e perfetto per collocare nella contemporaneità eh, degli eventi che si rifanno a un tempo passato che è quello di cui abbiamo bisogno costantemente per fare il public engagement per avvicinare i cittadini alla cultura c'è bisogno di iniziare pubblici e quindi avvicinarli con eh, trovate lo stile <ride> di, di questo genere grazie continuate così grazie al presidente Giovara per cui insomma con questa logica che è nata la collaborazione tra, tra Pavone e Mupin eh, con tutta la che ha fatto insieme a del dojo e adesso questo weekend ci sarà uh, il vito vistori che è una storica manifestazione ideata al mupin eh, che avrà anche un, un prequel diciamo sabato eh, sabato prossimo alle sette e mezzo faremo anche una festa di vicini a tema informatico eh, sempre in via 19 al fabbro al pavone mentre invece il giorno dopo la domenica ci sarà poi spazio per, per l'esposizione delle macchine eh, per una serie di conferenze eh, che verranno organizzate Unendo sempre l'aspetto del giudizio scientifico a quello, diciamo, di ricreativo, ma almeno eh, aggregativo, eh, per contare su tutte di queste tematiche che in realtà sono sempre attuali. Eh, adesso lascio proprio la parola al, al presidente del MUBIN, Andrea Boltronieri, che comincerà eh, anche questo viaggio a ritroso nel calcolo, perché eh, la mostra parla appunto dell'evoluzione del calcolo dal Mandra Vinci. Fino a iPhone ai nostri e, e in attesa che appunto la calcolatrice di Mando da Vinci cominciamo a ripercorrere eh, il percorso del calcolo appunto, partendo dall'iPhone e da quello che è stato fatto negli ultimi eh, 30-40 anni. Allora, grazie. Buonasera a tutti, io sono Andrea Botanieri, presidente della nostra associazione. E sono qui per guidarvi in questa prima parte di un viaggio all'indietro nel tempo nella storia del calcolo automatico. Il viaggio sarà composto da una serie di passi, vedremo tutta una serie di computer, calcolatrici, macchine significative. Non le più significative, non le più belle, non le migliori, ma quelle che noi abbiamo scelto di raccontarvi, di lasciare Sicuramente qualcuno mi dirà perché non hai parlato di X? Perché ne abbiamo scelte 12? E sono queste... Uh, non potremo, potremo parlare nei giorni, abbiamo poco tempo. Io mi occuperò delle macchine da oggi fino al 1977 uh, e poi i miei colleghi andranno indietro nel tempo. E mi parlerò dell'iPhone, del Medicos, degli ATC e della Fregate. I tre sono computer del 1977. Temporalmente noi ci spostiamo da oggi, quando c'è l'iPhone, arriviamo fino al 77. In particolare come vedete il Medito nasce nell'84 e arriva fino a oggi e continuerà da qualche anno, il BMPC nasce nell'82 e smette di essere commercializzato nell'87, anche se le sue evoluzioni vanno avanti. In particolare le evoluzioni del BMPC sono finite all'interno del mezzo. Uh, I type personal precedenti, nascono nel 77 e finiscono nel 10 anni 80, anni Apple II che rimane in commercio fino ai 10 anni 90. E poi nel 2007, la Apple ha presentato l'iPhone, lo smartphone che è il padre di tutti gli smartphone che oggi noi abbiamo in tasca, concettualmente, anche se non tecnicamente. L'iPhone presentava per la prima volta assieme tutta una serie di caratteristiche tecniche che non si erano trovate. Era full touch, cioè non aveva tasti, non aveva pulsanti come avevano e hanno uh, ancora oggi i telefoni. Uh, Incorporava un vettore MP3, un client per leggere la posta, un browser. Tutte caratteristiche molto significative. In realtà nessuna di queste caratteristiche è stata innovativa prima dell'iPhone esistevano telefoni che avevano queste stesse caratteristiche non tutte, non così facili da usare ehm, e non tutte insieme in questo modo tecnicamente faccio notare l'iPhone aveva un processore a 400 MHz, 600 mega di RAM oggi gli Android più potenti hanno processori decine di volte più potenti e molto più grande dicevo, uh, l'iPhone ha ridefinito il concetto di smartphone attenzione lo ha ridefinito, lo ha ridefinito prima dell'iPhone comunque gli smartphone esistevano, era un oggetto di nicchia, non tutti avevano in tasso smartphone. In particolare gli smartphone di maggiore successo sono stati molto probabilmente eh, in Nokia, la serie Nokia Comunicator nel 2005 ha raggiunto il suo apice con il modello 9500 con un processore ARM a 160 MHz. Nasceva comunque molti anni prima, chissà di prima. Nel 1996 già Nokia, che in commercio di smartphone, con processore 486 33 MHz. Questo quindi è il primo smartphone? No. Lo smartphone nasce con DTM Simon nel 1994, ne sono stati vendute 50.000 anni fa e aveva un megapixel di memoria. Era il primo telefono che incorporava anche le capacità di un computer, un computer limitato, per oggi, anche per i suoi tempi, ma il concetto di smartphone è nato qui. Uh, ti faccio notare una cosa, uh, montato un processore NEC-U30, cioè un compatibile 86, gli smartphone Nokia sono passati dal processore 486 al processore ARM. Cos'è il processore ARM? È un processore nuovo, fantastico? No, è un processore che risale al 1985, ed è quello che noi troviamo in tutti i nostri smartphone oggi. I nostri smartphone oggi no, montano un componente che è l'evoluzione di ciò che è nato nel 1935 per questo personal computer. Ha fatto tutto un lungo percorso evolutivo passando per l'Apple Newton, che non è un telefono anche se potrebbe sembrare, è una, diciamo, una sorta di tablet, senza una connessione telefonica, è passato per gli smartphone ed è arrivato negli e poi in tutti gli smartphone. andiamo indietro un po', qua parliamo del 1985 guardiamo oh, ah scusate vi oh. <ride> faccio vedere come l'iPhone ha la particolarità di essere presentato non come uno strumento elettronico ma come uno strumento divertente come vedete Ma questo signore con la pubblicità dell'iPhone 7 è in piscina e usa il suo telefono in mezzo a pelle ragazze, in bikini e così via <ride> ricordate la vostra pubblicità Passiamo un passo indietro, l'Apple, la produttrice dell'iPhone, nel 1984 ha presentato il Macintosh. Il Macintosh è un computer che si è evoluto ed è ancora oggi in commercio, io l'ho visto anche qualcuno del pubblico oggi di Apple Macintosh. Eh. È stato messo in commercio nel 1984 a un prezzo piuttosto alto, 2.500 dollari dell'epoca. La caratteristica è stato il primo computer per le masse eh, che presentava l'interfaccia utente a finestre, il mouse, l'icone, avete presente i computer che non usano le finestre, si scrive con la tastiera, si leccano caratteri e non si disegna. La grande innovazione del MacIntosh è stata che ha portato per tutti la um, capacità di interagire in maniera semplice. Detto per tutti, non l'ha inventata. In realtà la capacità di interagire in maniera semplice con il mouse e le finestre ha una storia molto, molto più lunga eh, del Macintosh. Ah. Oh. Eh, <ride> uh, il Macintosh recepisce tutta una serie di innovazioni. Che erano state già presentate nel 1973 da, mm -hmm. dalla Workstation e qui c'è lo SALTO questo computer costava molto non era un personal computer era un computer per uso professionale montato dal mouse aveva un'interfaccia utente a finestre aveva tutto nel servizio che poi sono state ereditate dalla Apple nel Macintosh uh, ereditate proprio letteralmente le persone che hanno sviluppato queste sono poi passate alla Apple Tuttavia non l'hanno inventato la SERAS, cioè le finestre, il mouse e tutto questo. Torniamo ancora indietro, addirittura nel 1968 il progetto MLS, uh, online sistema NSA per là presentava già tutte queste cose. In particolare c'è questa demo che uh, oggi viene ricordata con il nome buffo di la madre di tutte le demo in cui il signor Engelbach è il capo di nel 68 ha presentato per la prima volta una serie di cosette non da poco ad esempio il primo mouse, eh, il primo word processor eh, da usare in maniera interattiva l'interfaccia utente a finestre e la prima videoconferenza diciamo che le cose che tutti noi usiamo ogni giorno sono partite veramente da lontano il limite eh, di questi oggetti era la tecnologia, non il concetto il signor Engelbart avrebbe già costruito Wikipedia nel telefono se avesse avuto il neurologici. Tuttavia si poteva già fare anche prima. Il progetto Memes del 48 presentava già i concetti che poi sono finiti nei nostri telefoni. Il progetto MEMEX del 48 era basato su apparecchiature di elettromeccaniche e una serie di microfilm che i microfilm erano uno strumento fondamentale per la trasmissione della conoscenza idealmente non è mai stato costruito questa macchina questo è solo un disegno idealmente utilizzando questo strumento un utente avrebbe potuto caricare all'interno di questa scrivania un particolare microfilm modificarne il contenuto con degli strumenti di editing una sorta di penna e uh, cercare informazioni all'interno del microfilm scolendolo e saltando utilizzando dei collegamenti che passavano da una pagina all'altra. Vi ricorda qualcosa? Una sorta di grande enciclopedia a cui tutti collaborano e che si può scolvere soltanto da una voce all'altra. 1948. Uh, questa è una curiosità, uh, non c'è l'audio. Questa è, tornando all'origine di questo questa presentazione è una pubblicità del Macintosh una decina di anni fa. In questa pubblicità i computer sono interpretati da due personaggi. Quello più a destra, che è più eh, allegro, più giovanile, è un Macintosh. L'altro, che è più serio e anche meno figo, diciamo, è un PC. <ride> il Macintosh fa i filmati, fa delle cose belle divertenti, e divertenti, il PC fa solo dei grafici a porta. È triste. Perché PC? Il Metitosh è esso stesso un PC, è un personal computer, ma perché il confronto viene fatto tra medico e PC? Perché in realtà, qualche anno prima, il nome PC Personal Computer era stato completamente cannibalizzato dal BDM. BDM ha presentato il suo modello chiamandolo PC, dice personal computer ci siamo già. I computer per uso personale hanno una storia che va indietro, anche qui indietro della mia parte di presentazione. Uh, però, nell'81 IBM ha presentato il suo computer chiamato Personal Computer. Questo computer ha avuto un successo così grande da buttare fuori, fuori alla fine IBM dal mercato di Personal Computer. Paradossalmente ha avuto così tanto successo che altre aziende hanno potuto copiarlo, fare delle versioni migliori, più economiche, più potenti, e nei primi anni 2000 IBM ha smesso di fabbricati vendendo tutta la rama d'azienda Ricordate il grafico che vi ho mostrato inizialmente in cui il PC occupava lo spazio del Macintosh, perché in realtà tecnologicamente sì. i Macintosh di oggi sono basati sull'architettura, sono basati sulle grandi evoluzioni dell'architettura di uh, questo particolare personal computer, che di per sé paradossalmente quando è nato non è veramente in particolare. Aveva un processore normale, un Intel 8088, il processore standard, diciamo, prodotto dalla che evoluzione tra l'altro del primo microprocessore, all'Antel presentato nel 4004 poi l'8008, che si è, si è evoluto nell'8088, che poi si è evoluto nei processori di tutti i nostri personaggi. Un'altra cosa buffa, ricordate che il making cross era divertente, il PC era serioso, questo lo diceva l'Apple, invece l'IBM, però qualche anno prima non era d'accordo. L'IBM il personal computer lo vendeva con questa pubblicità, non con un omino serio che fa cose noiose. Anche l'IBM prima cercava di accreditarsi come qualcosa di leggero, non, di non fare paura, perché i computer erano comunque visti come qualcosa che poteva spaventare, doveva essere usato lo specialista. Una pubblicità che è comunque buffa, è indicata per un tiger di persone normali che è anche tu voglio fare un esperto. Ho detto che i personal computer esistevano già nell'81, esistevano da qualche anno, in particolare nel 1977. I personal computer sono diventati un fenomeno di massa per una serie di. Oggetti che sono usciti nell'arco di alcuni mesi. La primità è stata chiamata in tempi successivi. Tre personal computer prodotti da tre aziende completamente diverse. Una grande azienda di elettronica di consumo, una piccola azienda che faceva solo computer e una media azienda che faceva naturale. Uh, queste tre aziende all'epoca hanno capito che il mercato era pronto per computer pronti da usare. Prima di questi, i computer erano qualcosa personal, i computer erano degli oggetti che dovevano essere più o meno assemblati dagli obbisti che se li costruivano, erano degli elettronici. Questi come vedete sono degli oggetti chiusi, fatti e finiti, uh, in una scatola si disimballano e si usano, non c'è bisogno di costruirli, non c'è bisogno di essere degli elettronici. Eccoli qua, il Commodore Pet uh, come vedete uh, a me piace molto il suo design. Uh, sembra i computer dei film di fantascienza degli anni 70. Volutamente. <ride> La Comodo è un'azienda che aveva un background di calcolatrici, calcolatrici programmabili, il PET è stato il suo primo tentativo, e ha avuto un grande successo, di entrare nel mercato dei personal computer, integrava un lettore di cassette, cassette audio qualcuno che ha, ha un'età può ricordarsi che un tempo c'erano le cassette audio. E erano usate come memoria di massa per il personal computer, una memoria di massa economica. Uh, una evoluzione del PET è stata, tecnicamente non del il PET, è stata un computer che qualcuno aveva sì. sentito il Commodore 84, il computer più venduto di tutti i tempi, con 30 milioni di del PET. L'altro componente della triade è il t 80, T-Resh 80, che è una catena di negozi di elettronica molto famosa. Uh, ha una genesi completamente diversa questa, la TRS vendeva elettronica di consumo, registratori, hi-fi, televisori, cose del genere. C'è stato un calcolo preciso della dirigenza che ha detto oggi nel 77 il mercato è pronto per vendere nei supermercati di computer. Ed eccolo qui, il TRS 80. Ci effetti al 80 hanno in comune di aver montato il software basic in una piccola azienda, proprio piccola, si chiama MicroSoft, che qualche anno dopo perso il perdere in mezzo e diventata un po' più grande. Il terzo componente TRD invece è di nuovo l'Apple, che ha già fatto due giri in questa presentazione, l'Apple 2. L'Apple 2 era nettamente più costoso che gli altri due, come vedete, e però è da questa cosa per l'uso domestico, per l'uso divertente ha fatto la sua fortuna l'Apple 2 nella produzione di Apple poi sono piantato da Macintosh una cosa che forse non tutti sanno è che per l'Apple 2 è uscita la prima killer application il termine killer application oggi si usa per descrivere l'applicazione che consente di far vendere uh, su. Visical è stato il primo foglio elettronico. Visical uh, qualcuno di voi abbia sentito non è un mio software chiamato Excel. Visical uh, è stato il primo software che si è, uh, che è stato il primo prodotto software che inventa il foglio elettronico. Il foglio elettronico di per sé ha una caratteristica molto particolare. È una cosa che può esistere solo in un computer. mi spiego. Esistevano gli editor di testi per scrivere i testi e stamparli, okay? una macchina da scrivere molto sofisticata, esistevano i sistemi di archiviazione per chi è adatto a ritrovarli, benissimo, ci sono i cassetti con le etichette per ritrovarli. Il foglio elettronico è una cosa che non ha una controparte nella realtà fisica, il foglio elettronico è un concetto che può esistere solo all'interno di un computer, un concetto, un componente software dove alla modifica di, un certo, di una certa casella si modifica in cascata tutte le altre non esiste in realtà è l'equivalente è una lavagna piena di calcoli dove di cancello di calcoli non è la stessa cosa ma per questo il foglio elettronico è particolarmente interessante e con questo siamo arrivati al 1977 e adesso passiamo a un'epoca più avventurosa grazie, grazie Andrea Cortonieri adesso andiamo a rimanere altrettanto famose soprattutto per noi piemontesi perché adesso con l'architetto di software con lo storico dell'informatica per Antonio del Manco cominceremo a tornare dietro il tempo e arriviamo però al primo computer personale di programma 101 buonasera buonasera volevo parlarvi di alcuni di... di... di veramente interessanti secondo me eh, il primo di cui voglio parlare è la di 101 o programma eh, 101 nel e eh, questo ne trovate anche un esemplare un poco più fuori eh, vedete che ho messo lì il in punto interrogativo io ho un personal computer beh allora qualcuno dice no non è vero un personal computer perché non ha tutte le che un computer ha. Questa è una diatriba ancora in corso: eh, tra storici si dice sia un computer o non un computer, ma a me piace pensare che è un benissimo computer. Eh, immaginate un momento in cui i computer sono enormi stanze, gigantesche, che consumano tantissima corrente, molto calde, con i condizionatori tecnici, in sacerdoti quasi, in camice bianco, che sono lì che stanno a fare delle cose astute che nessuno riesce a capire. E Quello era un computer nel 1962, nell'immaginario delle persone, ma anche nella realtà era esattamente questo. E eh, in questo momento eh, c'è una persona che si chiama Perdotto Perotto, che, 8x8, che eh, non viene. ma perché non dobbiamo avere un computer così grande? e un computer piccolo che possa essere messo su una scrivania e molto molto facile da usare. e vi viene l'idea della peutina ovvero la programma C1 cioè una macchina di dimensioni piccole eh, sufficientemente piccole da essere messa sul tavolo programmabile quindi che possa fare le stesse cose di un computer eh, e che possa essere eh, davvero d'aiuto alle persone fa uscire insomma per dare le loro le nuove distanze per farle arrivare eh, alle persone, alla, alla singola persona. Eh, L'idea eh, si evolse, eh, iniziò nel 62 e eh, il suo team di quattro persone arrivò a completarla nel 64. In questo periodo, da la casa che produceva questo tipo di, di macchine, produceva per forza cinematografica non solo, principalmente Pena, e eh, la parte elettronica non stava dando quei cioè, risultati economici. L'azienda non si trovava in ottima acqua e allora hanno deciso di vendere la parte di elettronica alla General Electric per fare un po' di cassa, essenzialmente. Come è successo? Eh, il giorno però non ci voleva andare in America a eh, fare il ricercatore, voleva restare a casa e lui pensava soprattutto che il progetto su cui stava lavorando, in cui la Morto. forse in realtà una cosa eh, che valeva la pena continuare che cosa ha fatto? notte tempo è andato nel suoi uffici a prendere tutti i progetti in, eh, della perottina e ha cambiato il nome calcolatore in calcolatrici calcolatrice sembra una modifica piccola ma questo voleva dire che il suo reparto faceva calcolatrici e quindi rimaneva Invece di essere venduto. Eh, perché lui ci teneva molto a questa cosa, pensava che per l'azienda fosse un grandissimo vantaggio. Eh, Come era fatta questa, questa macchina? Allora, eh, ci sono voluti due anni di ricerca per farla, ed era costituita principalmente da componenti discreti, non c'erano ancora i processori, non c'erano eh, i circuiti integrati. C'erano resistenze, condensatori, transistor, diluttanze eh, e altri componenti del genere, una corda di pianoforte e eh, un designer che un architetto che si chiama Marco Bellini eh, che ha disegnato quello che voi potete vedere di qui fuori. Eh, quindi sono permesso di farvi vedere come com'era fatta la memoria del uh, programma 101. La programma 101 aveva 260 byte di memoria, yeah. è una cosa che in questo momento fa ridere. Cioè, l'orologio che porto qua ha quasi un giga di memoria, cioè, stiamo parlando di ordini di grandezza diversi. Questa, questa qui, questa che vedete qua, è una corda di meno forte in modo che potesse occupare poco, poco spazio. E serviva come memoria. L'idea era questa, in, uh, in questo punto veniva prodotta un'onda sonora che rappresentava lo 0, 1, il bit. No? E questo, questo sonora, percorreva tutto questo percorso qua e arrivava fino al bit. Però sì. non è che resettano il viaggio, ci mettiamo un po' di tempo. premevano e per 2 due quindi, secondi la macchina non faceva nulla ma dopo questi due secondi cominciava a stampare qui tutte le coordinate del mondo del satellite che questa cosa faceva alzare le persone ad applaudire era una cosa che non si poteva pensare molti credevano che questo fosse una teleprompter collegata a un computer grande funzione. Non, nessuno riusciva a credere che l'Olivetti era stata in grado di costruire un computer così piccolo. Eh, questo successo stratosferico convise eh, l'Olivetti a organizzare non una demo di questa macchina nel corso dell'espo, del, del ma 5, 6, 10 demo al giorno di questa, perché c'era la fila davanti allo stand a vedere questo progetto. Uh, ovviamente tutta questa cosa qui convince la a commercializzarla e cominciò a uh, fare la pubblicità qui ne vedete un piccolo estratto no? e come vedete anche questa è in piscina non si vede molto bene ma questa cosa qui c'è cioè la segretaria che arriva e lavora facendo il lavoro dell'epoca esattamente questo, faceva con le forma che non è proprio le originatissima Comunque qui vedete l'operatività, che ovviamente è pubblicitaria, ma che non veniva da usare piscina, anche se tecnicamente era possibile perché gli bastava la presa della corrente. Eh, Questo oggetto qui eh, ebbe successo tantissimo, cioè certo, cosa esagerava quanto è successo, tant'è che l'HP, la, la, la Müller-Farker, eh, costruì eh, la 9100A, che è questa macchina qua, vedete, Uh, utilizzando moltissime delle idee che c'erano dalla Mauro 101 e dovete dare quasi un milione di uh, dollari dell'epoca, stiamo parlando degli anni 60 quindi veramente un sacco di soldi, uh, per come uh, rifacimento per aver il i brevetti. Il brevetto fu venduto da uh, Perotto a per la, per la Divetti per una cifra simbolica di un dollaro. Solo per questo... Quel brevetto base a rivetti un milione di dollari. Quindi è stato un bel investimento, no? Cosa, con, cosa ci facevano questi con il programma 101? Allora, molte compagnie del petrolifere se le portavano a presso. Allora, è abbastanza pesante, pesa 35 kg. Ma immaginate eh, confrontata con una macchina di alcune tonnellate di peso. Questa qui l'attaccava la corrente funzionava. Incredibile. E potevi portarla nei posti per petroliferi fare una serie di calcoli che erano molto importanti in quel momento. Ma visto che eh, questa cosa veniva venduta particolarmente dagli americani, perché non usava per bombardare i Batman person, infatti caricavano sui 52 i bombardieri e eh, mettevano a un programma con dentro, eh, le inseguiva le coordinate, lento, velocità, eccetera, e calcolava il momento in cui scaricavano le bombe. Questo diede un notevole vantaggio agli americani. Per esempio, per anche i britannici si di mettere da, in fondo sui suoni perché anche lì era necessario fare una serie di calcoli, si sono balistici e utilizzando una variante, la p 102 che aveva un connettore che la permetteva di collegarsi ai sistemi del, del sottomarino. E anche la NASA ha la eh, eh, di comprare parecchie, le parecchie decine, perché all'epoca, come dicevano i concluti, erano molto grandi e stavamo, stavamo parlando del momento in cui eh, l'uomo stava cercando di arrivare sulla luna per la prima volta. Eh, I calcoli che dovevano fare gli ingegneri erano numerosissimi, quantità enormi di calcoli, aspettare che il computer fosse libero era impossibile. Avere la, la programma 101 ha permesso a moltissimi ingegneri scienziati e tecnici in poco tempo di poter fare enormi quantità di calcoli che poi anche sono riusciti a portare l'uomo alla luna. Parlando della luna argomento che mi interessa moltissimo vorrei parlare del, dell'Apollo e computer e il computer che era a bordo delle alette Apollo cioè quelle che hanno, le che hanno portato l'Apollo hanno una per la prima volta era l'AGC che era considerato il quarto membro dell'equipaggio l'equipaggio era composto da tre persone e un computer eh, per quanto l'importanza di questo componente era tale proprio che eh, non si poteva fare a meno si poteva pensare a un viaggio così impegnativo senza questo tipo di tecnologia di conversione. Fu il primo computer real-time. Tutti i computer dell'epoca, compresa la 101, era formato, erano in questo formati secondo questo paradigma. Uno inseriva i dati, prendeva il costantino e aspettava fino a quando i dati non erano calcolati e prendeva il risultato. Questo non è una cosa fattibile, accettabile in un viaggio spaziale. Questo computer era in grado in tempo reale, momento per momento, <coughs> di monitorare lo stato del, del, del sistema e calcolare eh, quali erano le azioni da fare. Controllava gli allarmi, controllava che cosa andava bene, cosa andava male, eh, faceva una serie di verifiche in continuazione che nessun essere umano sarebbe stato in grado di fare. Inoltre faceva tutti i calcoli per le manovre. Quando venne deciso di costruire questo computer, successe questa cosa qua. Eh, ti do un po' di specifiche, queste specifiche erano un po' affortunate, eh, non si sapeva bene esattamente cosa doveva fare e gli ingegneri che dovevano occuparsi di questa cosa scoprono che no, non c'è una soluzione per questa specifica, non si può creare questo computer. I tecnici della NASA allora eh, decisero di abbassare un po' le specifiche in modo da far cominciare a lavorare. In realtà avevano un dito, cioè sapevano già che in realtà questa, no? questa macchina doveva fare una serie di cose. Però cominciando a lavorare, facendo ricerca, integrando 2000 persone, tra progettisti, programmatori, medici, riuscirono a realizzare eh, la Digi, composta da 2800 circuiti integrati, che era una scatola sì. così. con dentro 2.800 circuiti integrati tenete eh, conto che per produrli la NASA ha comprato il 60% dei circuiti integrati dell'epoca cioè più della metà comprava la NASA dei circuiti integrati, dei circuiti integrati. e per assemblarli non ne servivano ben 2.800 eh, eh, questo oggetto aveva ovviamente una memoria questa memoria era eh, serviva per fare i campi e c'era una parte di memoria che era sempre serviva per i programmi. C'erano i tecnici, programmatori che erano, scrivevano i loro programmi ma non su un computer vero, solo su un simulatore che avevano su un computer grandi. Cosa succedeva? Che costruivano questo programma, lo mettevano sul NAS, lo portavano in un'azienda che si occupava di codificare questo programma nella memoria che poi andava installata nel per eh, costruirlo servivano circa 5 milioni di dollari per un dell'epoca. Stiamo parlando di una città enorme. Tenete conto che la Libet 101 costava 3.500 dollari, che era l'equivalente di un'automobile bella, cioè una bella automobile, una, non un'utilitaria, un'automobile di grande qualità. Quindi 5 milioni era una città veramente esorbitante. Eh. Vi racconto una cosa che era successa uh, nel 1969, 50 anni fa, in un mese o due. Uh, immaginate due uomini all'interno di una piccola astronave che sta cercando di atterrare, molto attenti, quasi nessuno respirata, no, veramente in momenti di tensione, non solo tutta l'astronave, ma tutto il mondo era lì in attesa di vedere se l'uomo riusciva a arrivare a sua Mentre erano lì si accende una spia e dice errore 12.01 gli astronauti non avevano mai visto questo errore non sapevano delle innumerevoli simulazioni non avevano fatto non erano riusciti a trovare mai questo, questo, questo, questo errore non sapevano cosa fare pagano uh, con la uh, uh, stazione interna che uh, invia quasi 1.000 persone a guardare tutti gli scambi tutti, tutti, tutti i programmi scritti su carta che c'erano in mente 5 minuti dopo venne la risposta, era il computer che era sovraccarico. Il computer, quindi in quel momento le persone si sono rilassate, ma per qualche minuto c'è stato il dubbio che eh, l'alteraggio non, eh, la non potesse avvenire. Pochi istanti dopo arrivò anche l'errore 1202, che era lo stesso errore di prima, l'errore del computer è sovraccarico, ma un po' peggio, cioè era ancora più sovraccarico. Non era un problema in realtà davvero, perché voleva dire sicuramente che alcuni controlli li facevano meno frequentemente. Però per un momento visto so che non era mai stato visto questo errore veramente... è stato un momento di panico. Come sapete la donna arrivò a... a buon fine. Grazie soprattutto, lo dicono no, no, i deputati del Vietnam no, per tutti, proprio al la buon lavoro che è stato fatto sulla GC. La GC è anche protagonista di un altro evento particolare, il primo account. Stati tutti gli hacker che modificano, vedete magari il cinema, il film. il primo hacker della storia lavorò nel, sul lavoro 14 stavano per atterrare, si erano per, per agganciarli dal fondale mare per atterrare stavano facendo una serie di calcoli e si vede una lucina che lampeggia a bordo a bordo che voleva dire adesso si torna a casa, porta la direzione a bordo e, però nessuno aveva tenuto quel tasto, andiamo a casa, andiamo a casa, a volte. Cosa, cosa hanno fatto? Hanno cominciato a modificare qual era il problema ed era un pezzo di saggiatura che si era rotto e faceva un tatto. In quel momento non era un problema perché il programma che stava girando non leggeva quell'informazione, quindi non era una situazione drammatica. Ma appena avrebbe, eh, il personaggio avesse in, eh, inserito il programma per la discesa si sarebbe tornati a casa subito questa cosa ovviamente era accettabile e hanno cominciato eh, sia gli astronauti che i tecnici a terra a trovare una soluzione su un computer che tra l'altro aveva un programma memorizzato in sola lettura quindi come fare a modificare il programma? trovarono una serie di eh, meccanismi, giri, controgiri, manovre manuali che riuscirono a eh, superare questo problema acceso dal motori e anche la pollo 14 arrivò a Famauro sulla Luna. Eh, dalla, dalla, dalla BC si sono sparate tante cose che adesso sembrano scontate per chi lavora in informatica, ma all'epoca mi è sicuro che non era così. Eh, bisogna fare un'analisi, avere requisiti, testare tanto quello che succede, pianificare e documentare. Queste cose che adesso chi lavoro in informatica da scontato che deve essere fatto non che sia fatto così, però eh? allora, bisogna riparare così, è stato imparato eh, proprio in questo momento. Eh, qui vedete come questa signorina qua, con capelli bianchi, stava codificando dentro questi anellini, questi anellini sono veramente molto piccoli, eh, un po' più grandi di una un conta mettevano fino a 16 kg per ogni anellino per codificare il programma. Eh, Questi erano i programmi del, della bici, quindi immaginate che lavoro di fino e con che precisione doveva essere portato a termine questo, questo lavoro. Gli F5 sono prodotti parecchi ma ovviamente eh, vengono utilizzati per le missioni lunari su un F14, sull'F14, sull'F8 sull che erano degli aerei militari e solo poche altre missioni, po quella elettronica eh, migliorò e la GC viene perso. Ma noi non vogliamo parlare soltanto di, di cose così moderne come la GC, parliamo di un diso che si chiamava Wigdot eh, che era uno svedese che lavorava su un prodotto. Si occupava, questo signore qua, di riparare e calcolare il C. Le calcolatrici meccaniche dell'epoca erano abbastanza grosse e ingombranti ed erano basate su un componente che si chiamava uh, cinico di Lagins, eh? il mio collega poi vi racconterà di questo oggetto qua. Nel uh, uh, ad inventare un metodo per utilizzare invece di un componente grosso e ingombrante come il cinema di Laggins una rota delicata. Questo ridusse le dimensioni e il costo della cioè, macchine, di macchine calcolatrici di un ordine di grandezza. Invece di comprarne una, ne compravi dieci. Eh, ci volevano ben 19 anni di lavoro, ma il successo della sua azienda eh, durò per moltissimi anni. Vedete i brevetti in giro dappertutto e eh, ne vengono prodotte veramente tantissimi esemplari. Fino al 1970. Perché nel 1969... Mi dico un po' questo, per capire quante le macchine vengono prodotte. Solo nel 1969 vengono prodotte 300.000 cioè nel mondo. Quindi era praticamente la calcolatrice più diffusa al mondo. Questa calcolatrice era in grado di fare somme, moltiplicazioni, divisioni e le quattro operazioni normali. La BISICOM, che era una, un'azienda giapponese che aveva i diritti su, sull'introduzione di questa macchina, Commissionò il processore, all'Inteller, ah, un, un, un sistema elettronico per fare la carburatrice. La Intel nel processo di ricerca, grazie a uh, un italiano che si chiama Faggino, in questo processo di ricerca inventò il mio processore. Quindi non solo riuscì a simulare una carburatrice in grado di fare le proprie operazioni, ma addirittura inventò un progetto tecnologico che in questo momento è nelle tassi di che hanno tutti i, processi, tutti i computer eh, del mondo, compresi quelli che vi ha raccontato il mio collega prima. Il 2004 eh, fu il primo processore eh, del mondo e diede eh, impulso a, al mondo che conosciamo oggi e tutto questo per sostituire una macchina che venne eh, inventata da un operaio nel 1900. Questa era la, la, la on, eh, che vedete, qui si, qui si impostavano i dati, il, il numero, e con queste rotelle qua si effettuavano i calcoli. Era un macinino da per girare, però era, era molto utile perché riusciva a fare calcoli con la virgola, modificazioni vir, di visioni anche molto complicate, soltanto girando un po', rendendo quindi fattibile quello che invece era impossibile in tutti gli altri io vedete invece un dettaglio del meccanismo interno, queste sono le ruote eh, fatte in modo particolare eh, da Opere, diventate da Opere. Di Lascio la parola Grazie, grazie, grazie per l'amico, per la competenza di a lasciare il 2 al argomenti complessi mentre anche sono piacevoli da, da ascoltare, eh, se Secondo fa sempre che alla fine queste grandi invenzioni alla fine nascono magari un'intuizione di un anche di un singolo operaio che riesce a fare il successo di un'azienda. Eh, adesso continuiamo con questo excursus a eh, ritroso con un altro architetto di software, un altro storico di informatica che di è Carlo Randone, che ci parlerà della macchina di Leibniz, del eh, cilindro. Eh, stato citato, di Barbara, il sindaco di Lyme è stato citato adesso e riconosco che è la prima calcolatrice eh, commerciale. No. Buongiorno a tutti, era troppo, troppo buonasera. <ride> ero giovane in questo momento, per l'informatica mi arrivo tutto. Va bene, eh, sì, quella che vedete lì è il luogo di una società che si chiama Chester Strategy Institute che nonostante il nome è Carlo non, non è mia ma è un'associazione che sta a Minneapolis, Minnesota e che si occupa come fondazione della storia dell'information technology e sul sito del CBI potete trovare un sacco di cose interessanti perché è interessato come uh, in storico alla, alla storia dell'information technology uh, va bene eh, io quello di cui vi parlo oggi Sostanzialmente è un piccolo viaggio ancora indietro nel tempo, così come abbiamo iniziato, toccando alcune altre tappe che ci portano fino al 1600. Quindi, un velocissimo perché cercherò di essere veramente veloce, poi questo materiale penso che in qualche modo verrà divulgato, per cui troverete nelle slide che ne toccherò solo alcune degli approfondimenti però voglio con voi fare questo veloce viaggio indietro nel tempo di circa 250 anni che copre il periodo, eh, diciamo così, dalle macchine cosiddette di Charles Febbets da cui il nome della fondazione che vi ho citato prima fino alla macchina di, eh, di Schickardt del, del 1600 partiamo subito dal, dal, dal 1840 e, e particolare parliamo di questo signore che eh, tra l'altro come vedremo ha un legame molto stretto con la città di Torino perché nonostante lui fosse un inglese, un matematico, un filosofo della scienza, diciamo così, quello che all'epoca si chiamava un filosofo, cioè un conoscitore di materie scientifiche, eh, occupò tra l'altro la cattedra lucasiana di matematica a Cambridge in Inghilterra. E eh, lo citiamo qui eh, a parte la sua vicinanza con Torino, in cui venne nel 1840, e tra l'altro fu ospite in un albergo qua sotto i portici di via Po, quindi tenne una conferenza all'Accademia delle Scienze di Torino, al secondo congresso degli scienziati italiani proprio nel 1840. Eh, è noto nel settore del, dell'informatica per eh, alcune macchine che eh, di fatto sono poi state dimenticate e riscoperte solo. Eh, più recentemente, nonostante lui abbia lasciato anche qui a Torino diversi suoi scritti e disegni che sono conservati all'Accademia. È noto per eh, fondamentalmente due, eh, due macchine chiamate in italiano macchina le differenze macchina analitica, eh, in inglese Difference Engine e Analytica Engine. Lui si occupò nella sua vita a, a fasi alterne della cosiddetta prima macchina alle differenze poi nel progettare questa macchina iniziò a capire che con quella complessità avrebbe potuto fare qualche cosa di più cioè spostarsi da un discorso di calcolatrice a un discorso di macchina che noi oggi definiremmo programmabile a cui si poteva insegnare a fare una cosa con un programma e lui aveva pensato anche delle schede traforate e quindi progettò quello che va oggi sotto il nome di macchina analitica o analitica range che non venne mai realizzata in anticipo. Nel progettare l'Analytica Engine, visto che lui un po' come Leonardo, a cui arriveremo, è un, Leonardo, arriveremo, un perfezionista, ma è contento. Disse ma queste idee che sto studiando per l'Analytica Lengine potrebbero migliorare il mio progetto della calcolatrice, diciamo del difference engine e progettò il difference engine numero 2, che è quello più raffinato e che poi adesso vi farò vedere fu eh, realizzato non solo negli anni 90 ma non nel 1890 nel 1990 <ride> da un ricercatore inglese che si chiama Thomas Wayne che sulla base dei progetti di Babbage finalmente riuscì a realizzare questa macchina che Babbage aveva sognato e cercato di realizzare e parliamo del difference engine Beh, vediamo com'era dopodiché vabbè, per tutti gli ultimi anni della sua vita quando aveva tempo si occupava di raffinare i progetti della macchina senza entrare nei dettagli trovate sulla storia e le vicende e le macchine di Babbage se andate su internet e scrivete eh, il suo cognome Babbage e il mio cognome Randone, trovate un sacco di materiale perché è da tanti anni che io mi occupo di questo particolare pezzo della storia dell'informatica quindi trovate presentazioni materiali cioè io e, e anche altri tipo simbio Redding, che, che ben conoscete questa è una parte del primo difference engine che eh, costituisce circa un settimo della macchina completa e è una macchina in grado di calcolare funzioni polinomiali cioè funzioni che possono essere tradotte in serie di somme successive per il metodo cosiddetto delle differenze finite ed è questa la ragione per cui si chiamano macchine le differenze Lui scrisse nella sua eh, biografia che poi fu pubblicata scritta nel 1870 da Buxton, però poi pubblicata solamente da dall'impressione nel 1988. Un po', lui scrisse che eh, la polpa e le fibre del cervello erano state sostituite da ottone e ferro e gli aveva insegnato a pensare agli ingranaggi o almeno a svolgere l'ufficio del pensiero, e questa cosa qui. Non è uno slogan dello steampunk, però è, diciamo, <ride> per chi segue quel filone letterario, però è un qualche cosa che può avvicinare anche parte degli amanti dello steampunk. Questo invece è il progetto, l'Elevation Plan, del secondo Difference Engine, quindi della seconda macchina delle differenze. Come vedete c'è una ricca serie di ruote eh, dentate che potete vedere qua sopra e c'è una bellissima manovella qua a destra per attivare la macchina. Macchine più complesse, nella sua, tipo la macchina analitica, che poi vi faccio vedere almeno a livello di disegno, lui pensava che avrebbero dovuto essere mosse dal migliore dei motori dell'epoca, anche se c'erano già dei prototipi diciamo, di motori eh, elettrici, però lui pensava al motore a vapore, perché era il motore più affidabile e conosciuto all'epoca, quindi sempre molto stile, con lo stile vero. La macchina doveva, secondo lui, essere lunga circa 3,5 metri e mezzo, alta un paio di metri. Notate quindi la manovella che qui è collegata direttamente. Questa macchina, come vi dicevo, è stata realizzata negli anni 90 da un team guidato da Doron Wade. Vi voglio far notare la, la manovella spostata con un meccanismo di riduzione, perché se non era troppo dura da far girare, lui non aveva realizzato la macchina e non lo sapeva che sarebbe stata così dura da far girare nella realizzazione fisica hanno dovuto fare questo piccolo adattamento rispetto per il resto segue esattamente il progetto originale tra l'altro questa macchina è stata realizzata seguendo i progetti di Babbage con la precisione che Babbage avrebbe potuto adottare all'epoca e quindi dimostra che il suo progetto se lui avesse avuto più di costanza e non avesse sperperato in tanti altri tentativi i denari che anche il governo inglese dell'epoca gli aveva generosamente fornito forse avrebbe potuto realizzare questo è il signor Don Rosweg in una foto degli anni 90 Don Rosweg tutt'ora si occupa di questo tema perché eh, diciamo, collabora a un'iniziativa per la macchina analitica questo invece era il progetto della macchina analitica questa è una lista dall'alto in pianta, diciamo così è il cosiddetto progetto numero 25 ne seguirono altri uno dei più recenti. E gli ultimi era il cosiddetto PLA28 o progetto 28 questa sarebbe l'unità un di memoria questa è quella che noi oggi definiremo la central processing unit che era una torre di granaggi alta 3 metri con un diametro significativo minimo 70 cm, e la cosa interessante che si vede qui qui e qui eh, è la presenza del eh, sistema evidenziato qui in blu di schede di cartone perforato basate sull'idea del telaio Jacquard per programmare la macchina pensate che queste schede perforate ne esistono alcune in alcuni musei del mondo da noi preparate ce ne sono anche qui a Torino in Accademia. e eh, una cosa bellissima è perché sono dei programmi che aspettano che la macchina per farli girare venga costruita perché eh, questo vedrà che risultato dà probabilmente calcolano i numeri di Bernoulli questo è uno dei programmi su cui noi lavoriamo. Eh, ecco, questa è una foto. Tra l'altro, piccolo inciso per gli addetti ai lavori, non solo la macchina era programmabile a questo livello, ma all'interno aveva delle eh, micro macchine in grado di fare delle operazioni alimentari, quella che noi oggi chiameremo microprogrammazione, e realizzate con dei eh, cilindri che contenevano il programma con dei eh, riporti fissati sui cilindri. Va eh, lui non costruì mai la macchina analitica, però questa è un prototipo di una parte dell'unità centrale di elaborazione della macchina analitica eh, che era in costruzione nel 1871, lui riuscì a costruire questo con l'aiuto del figlio che poi cercò anche di portare avanti il lavoro di Babbage, però poi diciamo che venne a mancare la spinta propulsiva e soprattutto vennero a mancare i. Questa è un'illustrazione di fantasia eh, disegnata eh, da eh, Sidney Fadua, che è una eh, illustratrice, narratrice, eh, che ha pubblicato delle simpatiche vignette sulla storia di Babbage e della matematica da Lovis, che aveva studiato le matematiche di Babbage, che aveva tradotto gli appunti delle conferenze di Babbage prese qui a Torino, da Menabrea, dal francese all'inglese e questa è una rappresentazione di fantasia ma abbastanza realistica di come avrebbe potuto essere eh, comparire la macchina qualora fosse stata realizzata ok detto questo eh, su, ripeto su Baba ci sarebbe moltissimo da dire facciamo un altro un altro passo all'indietro e parliamo un attimo di quel signore che collega prima ha introdotto per il cosiddetto cilindro scalettato cilindro di Leibniz, stiamo parlando del papà di quella che è la logica simbolica. Infatti trovate dei bellissimi trattati intitolati cose del tipo Leibniz e la logica simbolica. Perché Leibniz è noto spesso come padre di quella che è la notazione logica simbolica. In realtà lui fu anche inventore di una calcolatrice meccanica che oggi chiamiamo macchina e un componente di questa macchina da calcolo meccanica è proprio eh, il cilindro scalettato e la macchina si chiamava anche in inglese la chiamano anche lo step-trego eh, lui ideò questa macchina nel 1672-1673 ma il progetto diciamo si concluse verso il 1694 eh, lui conosceva la pascalina che vedremo dopo cioè la macchina dizionatrice inventata Realizzata nel primo prototipo nel 1640 da Place Pascal, ma il suo progetto era abbastanza diverso. Eh, senza entrare nei dettagli, questa è una replica, è lunga circa 67 cm la macchina. Eh, la cosa interessante è che queste macchine, lui ne parla in alcune lettere. Lui diceva: oh, Ho costruito questa macchina e scrisse delle lettere a Cipriano, l'astronomo. Che eh, però ne parlava, ma non, non si capiva se c'erano, se non c'erano sta macchina, se era una sua fantasia. Poi eh, furono eh, ritrovate, diciamo così, eh, in una soffitta fu ritrovata una di queste macchine, l'altra non, non si sa che. Tra l'altro la, la parte interessante di questa macchina è proprio la componente meccanica che lui aveva ideato e che sostanzialmente costituiva da un cilindro scalettato, chiamato oggi anche cilindro di Leibniz o ruota di Leibniz, e sulla base del quale con un cursore andando a spostare questa ruota dentata e ruotando il cilindro ovviamente questa ruota subiva un numero di pari al numero di tacche disponibili sul cilindro e questa banale considerazione non era mai stata introdotta prima da nessun altro e questo consentì di realizzare una macchina sufficientemente compatta e sufficientemente potente da poter eseguire non solo delle addizioni ma da facilitare anche le moltiplicazioni. La macchina aveva qualche problema sul riporto e il tema del riporto automatico delle decine, centinaia e migliaia è un tema ricorrente in tutte le calcolatrici meccaniche, Babbage probabilmente con il cosiddetto concetto di riporto anticipato o anticipato in care, era colui che più avanti andò su questo, sulle calcolatrici meccaniche all'epoca, questa macchina notificava l'operatore che doveva essere portato avanti un riporto ma l'operatore con la mano doveva portare avanti lui i riporti, c'era anche una campanella che la, la tecnica del, del cilindro scalettato in forma più compatta fu adottata anche negli anni 40, 1940, nella calcolatrice tascabile cosiddetta curta che forse con noi anche in qualche cassetto a casa del papà o del nonno, perché è un oggettino che si trova ancora in giro, ne costruirono molte di queste calcolatrici, ma il principio base era il cilindro di Leibniz. Andiamo avanti. Nel, nella nostra narrazione e eh, introduciamo un concetto legato a Perrault sugli arimografi anno 1670 eh, perché ho fatto questo collegamento con l'arimografo di Tronset perché l'idea di Perrault e cioè mm. la cosiddetta calcolatrice cremagliera eh, diede anche poi eh, agio a questo signore qua che si chiamava Louis Tronset nel 1850 nato e morto primi del 1900 di costruire quelli che sono i cosiddetti Chain C.E.N.A.D.A. cioè macchinette eh, tipo queste in cui il riporto anche di questo probabilmente ne potete avere qualcuna a casa eh, in cui il riporto avveniva facendo muovere delle cremaliere con uno stilo eh, eh, notate che però stiamo parlando del 1670 questo signore come leggete poi anche bene sui tabelloni che ci sono fuori è noto eh, perché eh, come col cappello, sta gente aveva sempre tanti cappelli, faceva tanti mestieri, si occupava di tante cose, col cappello di eh, architetto eh, fece una cosuccia, ma no? un disegnò la facciata est del, del Louvre e gli diede però no? anche credito di farlo, ovviamente non c'era l'appalto per cui vinse l'appalto senza la bisogno di fare la gara d'appalto, Non aveva neanche la laurea, però nonostante questo riuscì a tradurre l'opera fondamentale sull'architettura, cioè... Insomma, era una persona che aveva una certa capacità Beh, nelle infinite cose che lui progettò, eh, un po' come il Leonardo, a cui arriveremo, è una calcolatrice meccanica che lui chiamò eh, La Barca Che sostanzialmente era, vedete qui la cremagliera, esattamente come la cremagliera di quella macchinetta che ancora fino al 1950 vendevano nei negozi. Cioè una macchinetta che consentiva e lui la. Descrisse, diciamo, non la brevettò ma la descrisse in questo documento del 1699 e questa è una replica di quello che avrebbe dovuto essere il progetto così come lui lo eh, costruì quello originale vi dicevo che sulla base dei principi delle cosiddette chain harder o slate harder vengono costruite delle macchinette di questo tipo e la commercializzazione con successo di questo tipo di macchine avvenne però solo verso la fine dell'Ottocento con questo signore eh, che commercializzò eh, questo aritmografo ed eh, era un, un oggetto che veniva venduto in Francia e che consentiva di fare addizioni e sottrazioni in modo assolutamente manuale, e, eh, però basato su questo interessante principio dei riporti che con uno stile riusciva a fare molto velocemente. Eh, Parliamo di un altro grande della, della storia, eh, della scienza in generale e in questo caso delle, delle macchine da calcolo in particolare, e cioè di Blaise Pascal, che è noto per un sacco di cose, eh, in particolare lo ricordiamo qua come eh, colui che negli anni del 1642 e in poi ideò e costruì una macchina calcolatrice che va sotto il nome di Pascalina in realtà non esiste una Pascalina ne esistono una cinquantina di varianti molte sono giunte fino a noi pensate che si guadagnò anche una eh, illustrazione direi quasi promozionale eh, tornando al tema delle cose, nell'enciclopedie di e d'Alembert, che voglio dire era la summa del sapere scientifico dell'epoca e avere la propria creatura disegnata sull'enciclopedia di e d'Alembert non era cosa da poco, garantiva un po' di smerci, insomma, e diceva, ah, cavolo vi copro la cosa che ci ha visto nella legge torre. anche questa macchina qui eh, era una macchina sostanzialmente basata su ruote dentate eh, questa era una delle versioni eh, diciamo indicativamente questa era la versione a 6 ruote eh, lunghezza circa 40 cm assolutamente portatile trasportabile eh, aveva un meccanismo di riporto che funzionava quasi sempre ma è il solito problema dei meccanismi di riporto lui sul meccanismo di riporto riuscì comunque a inventarsi un sistema di scappamento a molla eh, basato su concetti di eh, meccanica degli orologi se vogliamo dire così e con questo sistema di scappamento a molla riusciva comunque a, a ottenere il ragionevole riporti faceva le addizioni, la macchina, le sottrazioni le faceva come spesso avveniva in questi casi con un complemento 10 e quindi usando i numeri eh, a complemento. Qui ho messo anche un link dove ci sono un sacco di bei dettagli su questa, questa macchina. La famosa Pascalina, eh, di cui esistono anche riproduzioni giocattolo e ci fu un periodo in cui si trovavano abbastanza diffuse. Eh, vi ricordo un'ultima step, siamo arrivati con la nostra macchina del tempo indietro al 1600. Parliamo di eh, Schickard, vi parlo di Schickard perché? Eh, perché questo signore qui, eh, che studiò all'università di eh, Tubinga, eh, inventò molte macchine, eh, come molti del suo tempo era molto interessato a temi eh, astronomici, la cosa caratteristica della sua macchina è che, per chi ne ha mai sentito parlare, automatizzava in qualche modo l'utilizzo dei bastoni di nepero, i Napier Bones. I bastoni di nepero erano un, delle, delle aste di legno, ma che venivano costruite anche per chi era più ambiente in osso, in avorio, con eh, precalcolate, diciamo così, le, eh, le tavole della moltiplicazione, che consentivano di fare addizioni e di facilitare le moltiplicazioni. Lui, ebbe l'idea di aggregare dei bastoni di neppiero tramite delle ruote girevoli dentro di una scatola però eh, i disegni suoi vennero solo ritrovati successivamente e questo e questo sono, non sono disegni di bambini ma sono disegni che lui aveva frettolosamente inserito su degli appunti sulla base di questi appunti in tempi più recenti eh, fu costruita, in effetti, una replica di questa macchina. Non venne mai ritrovato nessuno originale di questa macchina. Una, per sicuro, andò distrutta da un incendio e di un'altra si sono perse le tracce. Quindi la macchina originale di Stickard non è mai, mai stata vista. Sulla base di questi disegni e delle descrizioni eh, furono eh, fu realizzate delle repliche che si sono dimostrate funzionanti questo è un esempio di una delle tante repliche di macchina di, eh, di Sticker che potete trovare esposta nei, nei musei eh, sul tabellone di fuori trovate ulteriori eh, dettagli su questa macchina come su tutte quelle precedenti che io ho eh, brevemente, brevemente raccontato e vi ringrazio grazie eh, adesso ci arriviamo all'ultimo intervento di questa giornata eh, con il nuovo Andrea Potonieri per arrivare finalmente a Leonardo da Vinci e alla replica che anche noi adesso abbiamo appena realizzato, eh, quella che era, possiamo chiamare la calcolatrice di Leonardo da Vinci. Ma adesso insomma, Andrea vi spiegherà, eh, vi spiegherà meglio di, di cosa si tratta. Eh, infatti, a questi disegni trovati nel codice di Madrid, e anche noi, come macchina di che siamo messi a costruire ex novo questa macchina, disegnandola e modellandola in 3D, grazie solamente alle ragazze di Padre Pavone e anche ad Angelo Cessar, dopo una serie di tentativi di prove, siamo riusciti di stampe fallite, siamo riusciti a ricreare questa macchina che vi presentiamo oggi. Che appunto costruendo abbiamo anche capito insomma, come veniva utilizzato, come com nasceva l'idea di Leonardo che in realtà non aveva mai in che soltanto fosse eh, disegnata. Ma lascio ad Andrea insomma il compito di, di spiegare come nasce come si sviluppa questo progetto e di cosa significava tornare eh, da Vinci a come... <ride> Abbiamo visto tutta la storia del calcolo automatico all'indietro. Si potrebbe andare ancora più indietro, si potrebbe parlare di abati, di altre cose, ma ci troviamo alle macchine automatiche. Tuttavia, tuttavia non finisce qui. Nella biblioteca nazionale di Madrid, questa, nel 1965, è stato eh, fortunosamente rinvenuto un codice di Leonardo uno dei tanti frammenti di cose che si trovate, ci sono migliaia e migliaia di pagine, molte sono andate disperse, un pezzo è stato rinvenuto da Madrid, anzi due, sono due cose di Madrid, codes di si 1 di In questo codice, in particolare, all'epoca fu notato questo disegno. Uh, questo disegno descrive una serie di ingranaggi uno collegato all'altro. Non è il progetto di una macchina completa, come vedete sono degli garanti sospesi nel vuoto, non c'è un telaio che ti tiene assieme, ci sono due piccoli pesi da una parte e dall'altra uh, e sotto c'è questo testo, mm, questa didascalia diciamo, non è detto che sia una letteralmente una però è vicino ed è molto probabile che si riferisca a quel disegno, una, non sto a leggervi l'italiano antico e il volcano antico perché il un non conosceva. Uh, comunque, come leggete, uh, si può intuire che parla di uh, uno strumento che funziona in maniera analoga a una serie di rete, ma con meno spazio. Con meno di spazio. Bene, questo oggetto ha colpito molto la fantasia delle persone negli anni 60, tanto che l'IBM uh, commissionò al signor Guadelli, un italiano, la costruzione di una replica di questo... Uh, abbiamo queste foto questo oggetto uh, non è tratto solo dal disegno che abbiamo mostrato come vedete è più sofisticato il disegno è molto semplice questo è un telaio attorno a delle altre, delle altre invenzioni che sono state ispirate da tanti disegni amato e che del di Atlantico. questo oggetto costruito nel 67 è una tappa Qualche tempo l'EM, oggi per il mondo, questa è la foto di una mostra, ehm, presentato la calcolatrice presentata da Leonardo Riggi, quindi cento e passa anni prima di Pascal. Tuttavia c'è stato un dibattito all'epoca. L'università del Minnesota fece istituire una commissione che alla fine concluse che il disegno di Leonardo non era una calcolatrice, era uno strumento per DBM dopo poco anche io ho questo oggetto, questo oggetto adesso è probabilmente in un magazzino nel New Jersey, poi probabilmente uh, è, è stata in una cassa e non esce da là da 50 anni, nessuno l'ha più visto. E quindi da 50 anni uh, è, esiste questo piccolo dibattito se cioè, il disegno di Leonardo fosse effettivamente una calcolatrice oppure no. Ora, se ne può parlare per tanto tempo, io lo era non lo non sappiamo, ma noi prendiamo spunto dagli insegnamenti di Leonardo stesso che dice, eh, pensando quello che si lì, eh, e anticipando tra l'altro di un po' il metodo scientifico, le cose vanno provate. Eh, I principi scientifici che iniziano e finiscono nella tua mente non hanno valore se non sono comprovati alle non è veramente il metodo scientifico, ma è il principio che poi ha portato al metodo scientifico. Noi, imparando da Leonardo, cosa abbiamo fatto? L'abbiamo costruito la macchina. Abbiamo preso il disegno del codice di Madrid, eh, l'abbiamo progettato in 3D, grazie ad Angelo che è il nostro artista <ride> E poi con tecniche di stampa 3D l'abbiamo costruita felidamente. Abbiamo utilizzato la tecnologia moderna per cercare di passare dal disegno a un oggetto fisico il più fedelmente possibile. Un oggetto fisico che adesso andiamo a vedere. Scusa, <ride> è un Qualcuno ha è scappato? È scappato la macchina. Non, tanto tu non racconto. Uh, L'oggetto, questo è il disegno per vivere dell'oggetto che abbiamo fatto. Uh, cercando di salvarlo effettivamente sono usciti dei problemi. Analogamente alla manovella della macchina di Babes che non poteva girare in cassata in, in quel modo, si è dovuto mai il un produttore, questa macchina progettata così com'era non avrebbe girato per problemi di denti e di garaggi. Abbiamo dovuto aggiungere dei denti. Uh, naturalmente abbiamo tutto un delaio che la tiene assieme non possiamo uh, avere degli ingranaggi sospesi nel vuoto e uh, adesso qui la mostriamo se i miei colleghi me la guardano in modo che ognuno possa dare le sue conclusioni Leonardo intendeva presentare una calcolatrice o intendeva solo presentare un riduttore per moltiplicare lo sforzo eccola qui il gran finale di questa nostra... Di questa è <ride> la bene. Okay. Abbiamo parlato della macchina di schicca che è stata distrutta. Questa non è mai esistita, Prima di oggi è stata è disegnata 500 anni fa e prima di adesso non è mai esistita. Ti passo la parola ma se non no, tu, no. Che sei, ma tu che sei... Tu che l'hai costruita fisicamente. Io e i ragazzi del, del Fabio, diciamo che ho, ho cercato di, di coordinare un po' le perché è stata... Una costruzione complicata perché comunque passare dai, eh, dai disegni in 2D eh, di Leonardo a quelli in 3D che ci mostra adesso la Valletta <ride> è stato abbastanza, abbastanza, abbastanza complesso. Anche perché Angelo ha fatto un lavoro di modellazione in, in 3D, ma poi nella stampa, della pratica, poi in realtà non si è dimostrato così funzionante. Tutto ancora fa una serie di. Piccole, piccole modifiche in modo che poi tutte le ruote, tutti i vari granaggi eh, andassero a posto giusto e potessero essere coordinati tra di loro. Adesso non, non la facciamo girare perché è complicato, è molto delicato, però in realtà praticamente si è visto che dalla, da una ruota all'altra il movimento è sempre più, più lento fino a diventare praticamente impercettibile, per cui eh, come, come spiegava prima eh, Andrea di fatto è un eh, più di potenza, per cui il, il, il IBM probabilmente insomma, ha costruito una visione più romantica di, di questo oggetto, probabilmente anche per, per, fini, per fini commerciali, ma in realtà noi che abbiamo basato soltanto sui disegni del codice di Madrid siamo arrivati a queste conclusioni. Il video, adesso vedete, è in realtà è il film velocizzato, il filmato, ma dimostra eh, come nella prima rotella e vada alla tredicesima il movimento diventa poi di, di, di questo completo. Posso aggiungere? Um, c'è una cosa che manca per poter dire una calcolatrice, le tacche, non c'è un riferimento, io non posso conteggiare, non ho, in questi, nel disegno di l'onato, quindi l'aspetto certo. fisico, non ho nessun riferimento che mi dice quanti giri ho fatto, quante pezzi di disigi ho fatto in questa macchina questo rende molto difficile fare un calcolo diciamo che potrei fare un qualche tipo di moltiplicazione analogica accorciare una cosa da una parte in base a quanti giro dall'altra, ma è improbabile che questo oggetto sia stato pensato per fare dei calcoli adesso potete osservare da vicino sia questo che gli altri oggetti di cui abbiamo parlato che sono spesso più fuori diciamo che abbiamo preso a pretesto queste invenzioni di Leonardo e queste correnze per 500 anni nella modellando Amici per eh, riuscire a imbastire e creare un racconto insomma, anche affascinante della storia del calcolo dal da, da 500 e dal 600 fino ai giorni nostri e credo insomma che l'obiettivo sia, sia stato raggiunto grazie a questa intuizione di, di Andrea, per tutto il lavoro che ci stato dietro del gruppo di lavoro delle persone tante che hanno collaborato a questo progetto Adesso qui trovate un'esposizione, in la la realtà implementeremo anche con Dito Fagnino, con altri la, lavori, con altre eh, stampe 3D legate a Renato La Vinci e eh, la riproporremo nel contesto del video visto di domenica prossima, sabato a Pavone di Abrilezio dalle 10 alle 18 e poi l'auspicio è di riuscire a portare in giro questa esposizione, questo ciclo di, di, di conferenze o, eh, legate con l'evoluzione del calcolo in altre città, a Torino ci abbiamo dovuto fare una posizione più lunga adesso approfittando di questo grande frammento legato a Vinci poi ci piacerebbe magari portarlo a Milano, un'altra città eh, su cui si sta lavorando molto sull'eredità di Vinci o magari ai Torren, creando ovviamente collegamenti con, eh, con il vi ringraziamo per l'attenzione, siete qui con noi questa sera, se volete poi consultare i siti del MUBI per farlo al Pavone, siamo poi sempre a disposizione per fare eh, altri momenti come questi e vi invitiamo a visitare la mostra, ci sono dei di macchinari del Mubile esposti, poi ci sono anche eh, una serie di cartelli con testi e immagini eh, che ha realizzato praticamente l'inizio medio che è stato uno dei grandi uh, artisti di questo progetto, l'ha seguito con tanta pazienza e passione, insomma, come tutti noi che da due realtà, due due realtà associative insomma, siamo riusciti a costruire un progetto che ci auguriamo possa avere un respiro più ampio insomma, di cosa dottorinese. Grazie.